e benvenuti in un nuovo video oggi vi voglio parlare di due prodotti di due creme una l'ho finita l'ho usata l'ho comprata prima di natale questa è eh, si chiama eh, brite. brite brite è una crema per il viso da giorno praticamente questa crema l'ho comprata non voglio dire dove dove l'ho pagata 50 euro questa crema che è piccolina, quanti milligrammi è? 100, 100 ml? Non lo... 50. 50 ml piccolina, 50 euro e praticamente fa tanto come una creme del supermercato. L'ho pagata, l'ho pagata però dire oh sì ho fatto una bella spesa, no, non mi è piaciuta l'ho presa perché mi sono fatta attirare l'ho usata tutta perché giustamente l'ho pagata e l'ho usata ma niente di che niente di speciale invece passando dalla parafarmacia della mia città c'era in vetrino una promozione di creme anti age anti rughe doppiazione Eufidra. Eh, sì, costava 25 25 ed era in promozione a 12 euro l'ho comprata l'ho messa qualche volta eh, una volta o due perché come vedete è nuova e devo dire che questa invece adesso ne ho messa fin troppa è molto valida molto meglio di quella che ho pagato 50 euro quindi questa qui lascia la pelle morbidissima, eh, ci va un minuto perché assorba tutto, perché rimane un po' oleosa e la parola sbagliata, però non è che si asciuga subito, rimane un po' così, poi invece si assorbe tutta quanta buon profumo, è un'ottima base per il trucco, va bene sia di notte che di giorno questa sì, questa ho fatto un ottimo acquisto spendendo molto molto molto bene a volte si spende dei soldi credendo di far bene invece tanti soldi credendo di far bene invece mh, no quindi questo è EU, eu Fidra, Fidra. Eu fibra è una Cosmesin crema antirughe, l'ho presa in eh, parafarmacia, profumatissima, buona, ecco, vedete si è già assorbita, niente, volevo farvi e eh, volevo dirvi che ci sono ancora anche se pubblico poco, Speriati, spero, spero che continuate a seguirmi, intanto vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e ciao, a presto, ciao ciao!